Noi di Economia per i cittadini siamo molto interessati anche al concetto di lavoro e non sussidi, ovvero quello che ci viene ereditato da Minsk, dagli ALR e anche a quello che la cosiddetta teoria della moneta moderna chiama job guarantee, ovvero piani di lavoro garantito. Su questo, lei, su questo argomento, cosa può dirci, può quantum economics può insegnarci? Io sarei d'accordo sul fatto che il lavoro sia il centro di ogni sistema economico, dubbiamente, non, non necessariamente d'accordo sul fatto che si possa rilanciare un sistema economico in crisi attraverso l'intervento dello Stato in questo modo. Eh, mi spiego, eh, se eh, si lavora, se c'è un'attività produttiva, questa attività produttiva crea reddito. Il reddito è il risultato di un'attività produttiva, non può essere il risultato di una creazione eh, da nulla. Ex-Millio. Dunque le banche non possono creare il reddito, eh, ma neppure lo Stato, nessuno. Eh, sono eh, i lavoratori, i lavoratori di qualsiasi tipo, imprenditori, impiegati del seguito, che attraverso la loro attività lavorativa attribuiscono valore alla moneta, creano ricchezza. Dunque il, per rilanciare l'economia in Italia, per esempio, non sarà necessario rilanciare la produzione, ma questo a condizione che il sistema lo permetta non è questione di eh, averne voglia di, di avere la buona volontà di, di lanciarsi, lo facciamo così risolviamo i problemi eh, no, bisogna risolvere la crisi, cioè bisogna capire come mangia questa crisi economica è una crisi che colpisce il sistema economico nel suo insieme e che rende impossibile uscirne attraverso la semplice buona volontà questa va bene eh, a livello individuale cioè chi può nella crisi no, può eh, soffrire nemmeno di altri insomma, ma il problema vero è essere al servizio appunto dei cittadini, di tutti cioè creare le premesse affinché il sistema possa no, di nuovo svilupparsi e oggi queste premesse non ci sono perché c'è questa, questa enorme crisi economica e eh, gli economisti dovrebbero cercare di capire questo aspetto c'è confusione riguardo prendiamo semplicemente il problema della produzione si, si parla spesso di finanziamento della produzione si dice che le cose non funzionano perché mancano i soldi per finanziare la produzione no? C'è cioè l'idea che lo Stato o le aziende o le banche debbano finanziare la produzione cioè che occorra reddito per finanziare una produzione questa è una visione prettamente aziendale o microeconomica, ma se considerate il sistema economico nel suo insieme, questo non è vero, mm. vuol dire che è la produzione che si finanzia, non sono le banche a finanziare la produzione, non sono le aziende a finanziare la produzione, è la produzione stessa che si finanzia perché, perché è l'attività produttiva che crea reddito, il reddito è il risultato dell'attività produttiva non ciò che permette l'attività produttiva. E il reddito creato dall'attività produttiva poi no, viene prestato, investito e inserito. Ma se voi partite da zero, no, immaginate di partire dalla tabula rasa, non avete assolutamente nulla. Sapete solo che le banche possono creare moneta, ma la moneta della quale parlavamo prima, cioè una moneta contabile, prettamente numerica, senza valore, perché altrimenti sosterreste che le banche hanno questo potere soprannaturale di creare ricchezza dal nulla, è inconcepibile. Dunque abbiamo le banche che però mettono a disposizione i numeri basta. Avete le aziende? Le aziende possono produrre. Avete i lavoratori, insieme ai lavoratori. Come fate? ad arrivare alla creazione della ricchezza. Cosa può portare ad avere reddito della ricchezza nel sistema? La produzione, unicamente la produzione, cioè dovete pagare, prendo l'esempio più semplice, eh, sarebbe un argomento da approfondire, ma il pagamento dei salari. Il pagamento dei salari eh, rappresenta un aspetto molto importante della teoria economica, perché a lungo gli economisti si sono posti il problema a sapere quanti fattori macroeconomici ci sono, quali sono quei fattori che possono creare ricchezza, creare reddito. Il lavoro crea reddito e sono d'accordo tutti su questo, tutti gli economisti, lo ammetto. Il capitale crea reddito? Non tutti gli economisti sono d'accordo. Eh, la terra, i, c'è anche chi sostiene che questo sia un fattore della, della produzione ecco, in realtà l'unico vero fattore macroeconomico della produzione eh, l'unico possibile logicamente concepibile è il lavoro e la teoria della moneta bancaria lo dimostra, cioè avete finalmente un, una vera dimostrazione del fatto che l'unico pagamento che può avere luogo partendo da una moneta che non vale nulla ancora, no? un non reddito, è il pagamento dei salari. Non potete acquistare ehm, so, macchinari, eh, materie prime o pagare il capitale se non disponete di un reddito. Per pagare gli interessi dovete già avere un reddito. Per acquistare qualsiasi bene, materie prime che so io, dovete avere un reddito. Per pagare i salari no. Perché? Perché il pagamento dei salari non è l'acquisto no, di, di nessuna merce. No? Eh, Marx aveva pensato che potesse esistere la merce forza lavoro, ma non esiste la merce forza lavoro. L'aveva inventata lui perché era l'unico sistema che gli permetteva di spiegare la formazione del plusvalore. Ma poi si scontrava con il problema che non è mai stato risolto da nessun economista marziano della realizzazione monetaria del plusvalore dunque non è la strada giusta non esiste una merce chiamata forza lavoro esiste il lavoro e basta e quando si pagano i salari non si compra il lavoro non si spende un reddito per comprare i salari ma il pagamento dei salari porta alla nascita di un reddito dunque sono i lavoratori stessi all'origine della ricchezza e il lavoro crea reddito e basta dunque è la produzione stessa no? che in un certo senso si autofinanzia e questo deve essere il punto di partenza dell'analisi ma non è sufficiente ovviamente perché allora potreste dirmi bene, allora, se è così l'ideale è che lo Stato intervenga no? eh, facendo lavorare eh, chiunque a fatto qualsiasi cosa basta che lavorino perché lavorando producono ricchezza e il reddito necessario l'abbiamo e siamo a posto non è sufficiente perché in realtà questa produzione poi deve essere venduta dunque il reddito che nasce dalla produzione serve ad acquistare questa produzione se la produzione non interessa a nessuno le aziende che producono questi beni poi chiudono no, hanno dei problemi, non riescono a smerciare e così via Dunque la soluzione non è, non è così semplice non basta dire, visto che il lavoro crea reddito, lavoriamo e risolviamo tutto. Il lavoro crea reddito, ma il tutto all'interno di un sistema fondato sulle transazioni monetarie, fondato sulla moneta bancaria, fondato sulla la formazione del capitale. Se non avessimo capitale i problemi sicuramente non, non esisterebbero, ma abbiamo capitale. Eh, le nostre economie monetarie sono economie eh, avanzate. Perché dispongono di un capitale, di un capitale fisso in particolare. Ora il capitale nasce con la nascita delle banche. In assenza di banche non è possibile avere capitale, avere un capitale fisso e finanziario, eh, perché ci sono sempre i due aspetti, c'è sempre l'aspetto monetario e l'aspetto reale, dovete avere entrambi. Ecco, la formazione del capitale è un problema grossissimo. No. Ed è... Quello eh, che crea oggi le difficoltà che conosciamo, l'inflazione, la deflazione, perché altrimenti non sarebbe possibile spiegarle. Eh, esempio di nuovo molto semplice. Immaginate di produrre dei beni, qualsiasi bene, no? Con, distribuendo salari per cento. La distribuzione di salari di 100 crea un reddito di 100. Il reddito misura la domanda perché l'unica misura scientifica della domanda è data dal reddito disponibile e non da quello che la gente vorrebbe o non vorrebbe fare con i soldi che ha. Questa è microeconomia, non ci interessa. In, in ambito macroeconomico, scientifico, no, l'unica definizione possibile della domanda macroeconomica è reddito disponibile. La montata del reddito disponibile è, definisce la domanda globale. Dunque abbiamo prodotto, supponiamo complessivamente per 100, perché salari 100. Abbiamo un prodotto che vale 100, perché il valore della produzione è misurato partendo dai salari. Salari che definiscono il reddito disponibile, che è la, che è lo, eh, la domanda. Dunque avete un'offerta un di 100 e una domanda di 100. Dove è l'inflazione? Come può nascere l'inflazione? E poi sappiamo che bisogna c'è come può esserci deflazione, cioè eh, il, la patologia opposta, cioè come è possibile che il reddito disponibile sia insufficiente per l'acquisto di tutta la produzione. E questa è la deflazione, non quello che sostengono molti economisti quando ingenuamente dicono che l'inflazione è l'aumento dei prezzi e l'inflazione è la diminuzione dei prezzi. Ma fa, è, è una, una teoria di questo tipo è una teoria ridicola, no? L'economia spesso viene ridotta alla legge della domanda e dell'offerta. Eh, eh, scusate, ma è poco serio. Insomma. Se, se la vera grande legge dell'economia fosse quella della domanda e dell'offerta, si insegnerebbe economia all'asilo, diciamo, all'elementare, fin da lì. No, C'è molto di più. E spiegare la possibilità dell'inflazione e della deflazione è un compito degli economisti, no, è un compito fondamentale, lo fa, gli altri, per quanto ne, ne sappia io, non tanto. E, eh, e lì l'analisi diventa difficile, perché per capire come sia possibile che ci siano queste patologie bisogna approfondire il processo di accumulazione del capitale, di formazione del... Del profitto per iniziare, poi di investimento del profitto con la formazione del capitale fisso, l'ammortamento del capitale fisso e qua la teoria diventa, diventa difficile ovviamente, però bisogna passare da lì. Insomma. Ma il, le premesse sono semplici, molto semplici: non c'è spazio per fenomeni eh, miracolosi, eh, non c'è spazio per un intervento. Eh, devi oggi per la parte delle banche o dello Stato altresì. Dunque, è un'analisi diversa, come avete capito, mm -hmm. <ride> che molto bello.